Ciao a tutti oggi prepareremo la zuppa inglese il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina, latte, uova, cacao amaro, liquore al kermes, savoiardi e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta mettiamo momentaneamente da parte i savoiardi, le gocce di cioccolato l'Alkermes, il liquore, e iniziamo a preparare le nostre creme. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, i semi della stecca di vaniglia, la farina, Pulverizziamo per 20 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il latte. le uova. E facciamo cuocere per 7 minuti 90 gradi, velocità 4.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 Adesso che abbiamo tutti gli ingredienti pronti iniziamo a formare la nostra zuppa inglese. Prendiamo savoiardo, lo bagniamo nel liquore al kermes, facciamo sgocciolare un po', dopodiché lo dividiamo in due e lo andiamo a posizionare nel fondo del bicchiere. Adesso riempiamo una sac à poche con la crema al cioccolato. Andiamo a formare il primo strato. Facciamo scendere giù la crema. Dopodiché prendiamo un altro savoiardo, lo andiamo a bagnare di nuovo nel liquore al kermes. Facciamo sgocciolare un pochino, lo dividiamo in due e lo posizioniamo sopra la crema al cioccolato. Andiamo un'altra sac à poche, la riempiamo con la crema alla vaniglia. Andiamo a formare l'altro strato. Completiamo con delle gocce di cioccolato e proseguiamo così sino al completamento di tutti i savoiardi e le nostre coppette. Zuppa inglese, grazie. E alla prossima ricetta.